Sì, bentornati, allora, oggi vado a rispondere a Marco che eh, gentilmente mi ha fatto una proposta di lezione nella pagina de de del mio sito dedicata dove c'è scritto video lezioni, metto la foto e, dove ognuno può richiedere eh, argomenti eh, che vuole approfondire eccetera eccetera come dicevo oggi eh, vado a rispondere a Marco che mi chiede eh, ti andrebbe a mostrarci qual è il tuo approccio alla composizione di un groove funk. Come inizi? Grazie, allora, eh, funk <ride> genere a me molto molto caro. Eh, oh, eh, per quanto riguarda il funk, dicevo: un approccio ovviamente compositivo, eh, un approccio di composizione totalmente diverso, ad esempio, dal pop. Eh, sul funk mi trovo molto a mio agio eh, a, a scrivere un groove che poi può diventare un brano o semplicemente rimanere un groove eh, proprio dal basso, mentre ad esempio se compongo che ne so, una canzone pop, una ballad, eh, una canzone d'amore probabilmente mi viene più naturale eh, partire da una melodia poi cercare gli accordi magari con una tastiera eccetera e poi da lì eh, ognuno ovviamente ha il suo i suoi metodi e le sue preferenze per quanto riguarda il funk invece ehm, le idee mi vengono ehm, o semplicemente con il basso eh, suonando distinto quindi cerco una linea mi piace, allora poi ci costruisco tutto intorno. Oppure parto da una linea di batteria, eh, che è l'esempio che volevo farvi oggi. Quindi se io sento un groove di batteria, ci provo, eh, provo a suonarci, a vedere cosa mi viene in mente e creo una, eh, uno scheletro diciamo, del groove, uno scheletro di quello che sarà poi eh, la linea di basso effettiva dopo eh, quando ho ascoltato innanzitutto perfettamente la batteria quindi eh, ci deve essere un, eh, la colla no? tra, tra basso e batteria allora dopo posso aggiungere eh, qualsiasi cosa tra il mio bagaglio eh, di, di conoscenze quindi eh, variazioni ritmiche ghost eh, Altre scale, magari diverse da quelle con cui sono partito, arpeggi, sostituzioni, eccetera. E poi aggiungo altri strumenti. Magari eh, sul funk mi piace molto, cioè tutte le composizioni più o meno che, che ho fatto sono strumentali. Non mi piace molto eh, comporre melodie per voce, ma. Uh, preferisco le sezioni fiati o comunque un sax che, che fa melodia e via. Uh, Casomai vi faccio ascoltare qualcosa poi. Um, tornando a noi, io parto così. Ecco, visto che mi ha chiesto come, come inizio, da dove inizio, insomma, uh, metto un groove, ovviamente in stile funk, lo mando. Questo è un esempio. Inizio a scurtare cosa fa la batteria. Sentite questo accento. Mi canticchio qualcosa in testa e inizio a suonarci. A creare un feeling anche se sto suonando con, con una drum machine, con una base. Anche poche note Cambio posizioni della tastiera per sentire il suono dove mi piace di più provo altre tonalità Piace si bemolle quindi torno a si bemolle una volta eh, che inizio a, uh, a intendermi diciamo con uh, batterista virtuale eh, butto giù uno, come dicevo prima lo scheletro quindi eh, mi è venuta a mettere mentre suonavo una linea di questo genere avevo fatto degli accendi e... questa potrebbe essere la mia partenza sentiamola con la base e poi... è lo scheletro del mio groove poi ho provato ad esempio a cambiare eh, come dicevo prima eh, parte della tastiera ma il suono in questo caso mi piace più personalmente ovviamente <ride> eh, nella parte diciamo iniziale della tastiera quindi dove suono di più le corde alte ovviamente qui l'ottava ce l'ho sulla corda di re qui di sol eh, ovviamente cercate sempre anche eh, il sound giusto, è eh, detto che questo, eh, questo è quello che piace a me. Però avete mille possibilità quindi provare a suonare con la mano destra in un altro capo. O proprio su, sul manico, quello vedete voi una volta. Come dicevo prima che ho creato questo, questo scheletro, inizio a. Qualche variazione ritmica. L'idea può essere eh, fare note più staccate. Quindi... Eh scusate. Oppure metterne alcune staccate alcune normali. Sono tutte. Eh possibilità che a volte funzionano, a volte no, oppure le ghost. Invece di fare questo, posso fare… che è già più funk, quindi faccio due note, ghost e ottava, e ritorno con due ghost su sulla tonica. Questa è un'altra idea, quindi. Uh, questa ad esempio potrebbe essere, diciamo, la prima battuta del groove finale, quindi sentiamo con la batteria. Eh, potrebbe funzionare a questo punto innanzitutto cerco di capire su che accordi sto girando ovviamente è un groove in si bemolle settima quindi magari ne registro un pezzetto e poi ci provo gli accordi cosa ci potrebbe star bene eventualmente per un groove per un accompagnamento di chitarra eh, poi inizio a pensare a, a, a, a, a come proseguire cioè posso fare tutto un brano con, questo, con questa linea eh, come dicevo è lo scheletro ad esempio una possibilità sulla seconda quarta battuta eh, provare un feel o un, una variazione comunque eh, dico va bene sono si bemolle settima proviamo qualcosa con la pentatonica ora così lo sto pensando però deve venire spontaneo quindi che ne so questo è un esempio però dico mh, questa pentatonica mm. maggiore allora da lì eh, magari ci provo quella minore come ne ho parlato Mol molto spesso sulle infinite possibilità di sostituzioni e di scale che possiamo usare su sugli accordi di dominante, che io amo anche per questo, e invece di, di suonarci questa pentatonica maggiore ci provo quella minore ad esempio. un trillo sulla settima minore. E qui mi gioco terza minore e terza maggiore. E eh... Proviamola con la base eh, con questa ulteriore variazione, quindi con eh, l'uso della pentatonica e comunque terza minore, terza maggiore, come ne avevo già parlato, sentiamo se funziona può essere un'idea ora ovviamente le prime cose che mi vengono a mettere non è che <ride> siano capolavori della de, de composizione però da qui poi eh, ripeto, io di solito registro eh, come può essere appunto questa cosa qui una cosa del genere poi ci provo ad esempio eh, i cosiddetti double stop oppure gli accordi bicordi. Eh, vediamo <fitta> in idee che mi vengono così e poi prendo quello che, che mi è venuto meglio e inizio poi a cercare una melodia che può essere un tema come vi dicevo prima quindi eh, mi metto un po' nei panni di un sax che è il mio strumento preferito però può essere una sezione fiati può essere qualsiasi cosa e piano piano eh, vado a a mettere tassello dopo tassello eh, quello che poi può diventare appunto un brano, o semplicemente qualcosa che, come ho, <ride> un hard disk pieno di roba che negli anni ho fatto. Così che fa sempre buono, comunque, a livello musicale, cercare di comporre qualcosa di nostro. Quindi, io spero di aver risposto a Marco. Mi sembra. Sì, Marco, indovinato, credibile e continuate così che stanno arrivando nuove richieste sono contento matto l'appuntamento sarà il sabato per le lezioni diciamo il livello medio avanzato e martedì lezioni per chi si avvicina allo strumento per chi vuole eh, dare una marcia in più al proprio bagaglio tecnico, quindi lo sapete, non mi piace chiamarli principianti per oggi. È tutto, ragazzi. Se ci sono dubbi, eh, scrivete, eh, continuate con le richieste. Vi ringrazio tantissimo e al prossimo video.